è partito questa sera che è l'osperia ecco sulle note dell'organetto del maestro Cristiano Ruggeri Ah cioè io sono ah capito vai vai andiamo wow wow Felicità vai giro giro Giro giro giro, giro, giro. Sì ah, ah. Abbiamo anche una coppia qui Bravissima Abbiamo creato una bella O Vai Galoppo Vai, vai, vai